Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati nella mia serie dedicata al mondo della domotica. Oggi parliamo di un accessorio che mi è stato inviato da una settimana da testare. Non è tantissimo che lo sto testando, ma in questo breve periodo ho già capito che è molto ma molto valido. E non è il classico accessorio cinesone, diciamo, che sono abituato a recensire qui eh, sul mio canale, anzi tutt'altro è un accessorio professionale. Pensate che è stato concepito e costruito da un'azienda italiana che si chiama Powa Home e pensate che anche l'applicazione eh, come si chiama è stata concepita da loro, eh, anzi tra l'altro è uno dei loro punti di forza soprattutto se andiamo a collegare il loro apparecchio che è dedicato alle tapparelle e alle tende. Questo però lo vediamo in un altro video. Oggi parliamo del loro apparecchio dedicato all'impianto elettrico. Si integra perfettamente in un impianto elettrico già esistente, quindi non abbiamo opere murarie, non abbiamo niente da fare, non dobbiamo rompere niente perché è piccolissimo, si integra perfettamente nella scatoletta rettangolare degli interruttori che abbiamo a casa. È due canali, quindi, cosa vuol dire che si possono collegare fino a due luci? Il collegamento, tra l'altro, è semplicissimo: pensate che ha già integrato i fili che vanno a collegarsi agli interruttori. Poi ci sono altri eh, quattro fili da collegare, due servono per, eh, per dargli corrente e gli altri due che servono da arrivare, uno chiaramente a una lampadina e uno eh, come si chiama all'altra lampadina. Cosa di bello eh, questo apparecchio in confronto agli altri? che si integra, si integra perfettamente a qualsiasi impianto avete in casa quindi si può collegare a un impianto relè che, avete, che come si chiama sotto relè che di solito questi apparecchi eh, fanno fatica a digerire questo invece si integra perfettamente si può integrare sotto un deviatore e pensate che si può collegare anche a delle, a delle semplici prese quindi oggi non vedremo il collegamento alle prese se siete interessati scrivetemi e magari facciamo anche un video che parla di questo, con l'applicazione chiaramente potete accendere e spegnere le luci a vostro piacimento e pensate che si integra anche perfettamente sia Google Home Mini che con Alexa. Eh, vi faccio un esempio, E Google, accendi luce a soffitto. Va bene, accendo il dispositivo luce soffitto. Alexa, spegni luce a soffitto. Quindi come vedete funziona perfettamente sia con Alexa che con Google. Cosa vedremo in questo video? Vedremo il collegamento eh, all'impianto elettrico, facciamo eh, il solito schemino che faccio di solito per rendervi eh, come si chiama, il, il lavoro molto più semplice e poi vedremo niente, come si collega all'applicazione che tra l'altro è semplicissimo, fa tutto in un minuto eh, da solo. Questo è il relè come vedete c'è L1, L, L2 e N e questi sono sv1 sv2 sv1 sv2 allora sulla l faremo entrare la fase quindi sarà la corrente è il cavo di solito marrone o nero che esce dalla presa e lo collegheremo su l su n collegheremo chiaramente il cavo blu perché sarebbe il neutro qui ci sarà un ponticello perché il neutro dovremmo portarlo chiaramente anche alle due lampadine. Poi daremo corrente alle lampadine con L1 e L2. Come vedete invece SV1 e SV2 serve, servono per collegare gli interruttori come vedete li hanno fatti di colore diverso per rendere più facile il collegamento questo è un interruttore questo è un deviatore perché non avevo l'interruttore ma fa il medesimo lavoro quindi sv2 e sv2 che sono i due cavi verdi vanno collegati a un interruttore e chiaramente quelli bianchi all'altro interruttore questo è il collegamento diciamo quello base sugli interruttori normali comunque questo è il libretto di istruzioni che trovate eh, chiaramente nella scatola e qui ci sono tutti i vari collegamenti questo è quello che abbiamo visto eh, prima che è il collegamento agli interruttori normali questo è il collegamento con un interruttore solo quindi con una lampadina qui c'è il collegamento con il deviatore come vedete è semplicissimo anche capire anzi forse è più semplice che eh, lo schema che ho fatto io anche perché i cavi hanno tutte le colorazioni diverse Ora siamo pronti per collegare il nostro Power Home all'applicazione. Vorrei ricordarvi però che l'applicazione per il momento è disponibile soltanto sotto la piattaforma Android, quindi se abbiamo un, come si chiama, un iPhone oppure un iPad e vogliamo comprare questo prodotto, vi consiglio di, di contattare il centro assistenza eh, sul sito della Power Home per chiedere informazioni relative all'applicazione eh, dell'Apple. A me hanno detto che ci manca poco e tra qualche mese sarà pronta. Eh, niente, questa è anche un'altra ragione per cui mi piace questo accessorio, il fatto di poter dialogare in italiano visto che sono una startup italiana quindi se vogliamo magari anche chiedere informazioni prima di comprare eh, l'accessorio oppure magari delle lucidazioni dopo che l'abbiamo comprato se non riusciamo a montarlo o abbiamo qualche problema possiamo contattarli in italiano quindi è una cosa molto più semplice. Allora la prima cosa da fare quindi è scaricare l'applicazione, bisogna registrarsi, io chiaramente l'ho già fatto avendo già installato questi due accessori, facciamo partire l'applicazione una volta che l'applicazione è partita, cosa dobbiamo fare? Andiamo su ambienti, mostra tutti, crea ambiente, quindi dobbiamo creare un ambiente. Io per esempio posso creare salotto, scegliere in basso un'icona e confermare. Una volta che abbiamo fatto ciò, cosa dobbiamo fare? Torniamo sulla dashboard, andiamo in basso su dispositivi, configuriamo, Qui cosa facciamo? Dobbiamo inserire il nome del nostro wifi e la password e poi confermare. Come avete visto il nostro Po è già stato configurato, quindi adesso cosa facciamo? Configura L1, cosa vuol dire? Che dobbiamo dare un nome alla nostra prima lampadina. Quindi diamo un nome alla lampadina, noi possiamo chiamarla, che ne so, soffitto. In alto dobbiamo scegliere eh, sotto eh, in che maniera abbiamo collegato il nostro power home, io chiaramente metterò interruttore, voi se l'avete collegato sotto un relay chiaramente dovrete selezionare relay. Scegliere eh, l'ambiente, chiaramente eh, io scelgo salotto perché è quello che ho creato proprio per, questa, eh, home, per questo power home e fare continua. Ora configuriamo chiaramente la seconda lampadina, chiamiamo che ne so laterale e facciamo continua. Termina configurazione. Ho trovato due nuovi dispositivi. Prova a dire spegni la lampadina a soffitto. Come avete visto, addirittura Alexa si è già configurata in automatico. Quando uscirà il disegno delle due chiavi, vuol dire che il dispositivo è stato configurato. Facciamo entra. Ora cosa facciamo? Andiamo sulla dashboard. In basso, dove c'è tutte le luci, da qui possiamo accendere e spegnere tutte le luci praticamente configurate. Quindi se facciamo ON si accendono tutte le luci e OFF si spengono. Oppure cosa possiamo fare? Andare sull'ambiente che abbiamo creato e da qui possiamo gestire le luci separatamente. Quindi possiamo accendere e spegnere o accendere e spegnere chiaramente quell'altra. Siamo giunti al termine della recensione, spero che questa recensione vi sia piaciuta, settimana prossima recensiremo il, come si chiama, questo prodotto che è quello relativo alle tapparelle o alle tende, e niente, spero che vi sia piaciuto questo, eh, questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto oppure datemi un like eh, se vi è piaciuto il video e buon weekend.